Eh, devo andare a scuola Spero che almeno lì Non ci sia quella musica noiosa Andiamo a scuola Così almeno posso imparare tante cose Eh, mi metto qui Eh, maestra Che cos'è questa musica, per favore, maestra? Eh, eh mi hanno prestato eh, Questa musica E quindi l'ho messa E senti, puoi, puoi spegnere, per favore Che mi dà fastidio alle orecchie Vabbè ma io non ho le orecchie Vabbè però mi dà fastidio Ecco adesso ti sembra che c'è ancora? Ma ancora? Pe pe pe pe pe pe pe pe. Ma che pizza Questa musicaccia Maestra io sono venuto per imparare a scrivere Sono già dieci minuti che sono in questa scuola E ancora non si mangia niente Ma quando è la ricreazione per favore? Adesso Io ho fame Adesso è ricreazione eh... Mi hanno detto, è eh, a scuola che lì si mangia tanto, tanto tanto, ma qui non mi danno niente. Eh. Ma non ci vengo più a scuola se non si mangia. Adesso si mangia. Io ho fatto 5-6 volte l'asilo. Ti piace, ah. piace l'arcobaleno? Si mangia? No, però ti piace? Eh, sì, diciamo che mi piace più se è tutto rosso un pochino giallo anche eh? ci stanno tutti i colori che hai tu ah beh allora è bello e diciamo che mi piace mi piace poi io so tante cose non mi serve la scuola io so già tutto so contare, so scrivere, so parlare so fare tante cose, so anche ballare ma che ci vengo a fare a scuola io a che serve la scuola noi pappagalli sappiamo già tutto siete voi umani che non capite. Noi sappiamo tutto. Tieni lu mangia. Che cos'è? Un ragno arcobaleno. Mamma mia che buono. Mm. Un ragno arcobaleno. Ragazzi, i ragni sono buonissimi. Non credete quando vi dicono che sono brutti, pelosi. I ragni sono veramente buoni. È vero, Ma... sono belli i ragni. sì. Sanno di, come dire, non lo so spiegare, hanno un sapore speciale. Guarda, sono belli, ma fanno schifo da mangiare. Ma no, che ne sai, tu non li hai mai mangiati. Ma L'hanno! Allora, li hai mangiati, i Ragni? No, però domani ci sarà una bella sorpresa, ok? E allora vengo domani. Sì, al prossimo video e potete guardare il regalo. Ciao! Un regalo per me? Ragazzi? Mm, veramente? Sì! Eh! La, la la Che bella giornata! Ho deciso che adesso vado a scuola! No, mi sa che non ci vado oggi a scuola! Ah, beh sì, aveva detto in la maestra che mi avrebbe dato un regalo! Mm, allora, forse, forse, forse! Ah! È una bella giornata, guardate che bel sole. Mm. Allora adesso voglio proprio andare a scuola. Mm. Eh, Sono in ritardo? Eh, sì, oggi ho fatto un po' tardi. Mi dispiace, ho perso il pulmino e sono dovuto venire da solo volando. Maestra, scusi, eh, se sono arrivato tardi. No, no, va bene. Va bene. Sono arrivato però per l'ora della ricreazione. Eh? Così almeno mangio. E poi me ne vado via. No, non siamo alle ore di ricreazione. E che ore sono? Perché siamo quasi per andare tutti via. Ah, sì? Sì. E allora avete già mangiato? Eh, sì. Mi avete lasciato qualcosa? Sì. Grazie. Questo è il regalo. Qui dentro c'è un cibo buono per te. Di mm, ricreazione. Bene, bene, bene. No, lo devi aprire. Grazie, grazie. Ma anche... Gnom, gnom, gnom, no, che te... dita saporite che ha. De delle dita ma sono buone le tue dita no ora ti apro il regalo ok ok non si può dire hanno detto che le parole inglesi sono state vietate ok che non si può dire ok si deve sì dire si... ecco si può dire si sì. no si può dire ok vabbè allora ok che te lo apro ehm, ok Ma che cos'è? Un, un cibo strano, veramente. Eh? Una formica! Ah. Ti piace? Una sola? Sì. fa vedere? Fai vedere dove Fammi vedere il disegno. Mm. Mm. Mamma mia! Mangiala! Mm. Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam. Apri la bocca! Ah. Chiudi la bocca! Maestra, sì, ma... maestra non devo fare i compiti alla lavagna oggi? No perché sei arrivato tardi Eh peccato perché oggi io sapevo tante cose Non so se le saprò anche domani Oggi ne so tante Domani non saprò niente perché dipende dai giorni sai I pappagalli sono un po' così Oggi so tutto Fammi una domanda maestra Io so tutto Va bene Veramente so tutto eh che vi credete io sono un pappagallo speciale ah. oh. allora ti dico una bella domanda che tutti sanno capito tutti lo sanno questa domanda. Mamma mia, che cos'è quello? Non lo non lo conosco. Nove orsi. Eh. Più. Eh. Nove orsi, quanto fa? Eh. Ma tu lo sai, maestra, quanto fa? Sì. Me lo devi scrivere tu qui. Allora, nove orsi. Per nove orsi fa 99 orsi. Eh, 9, 9 99. È così, ma. No, fa 15. Ma non mi sembra che faccia 15. Ma siamo sicure? Aspetta un attimo. Arrivo subito. Dove vai, maestra? Eh, Uno, qui c'è qualche problema eh? perché un signore ha detto che fa 15 ma invece fa 18 perché quello era soltanto che stupida, ha detto 15 e poi invece era 18 ci sono interferenze mm, lei sente le voci senti ma come facciamo a sapere se è 15 o 18? come si fa? Prova a contare, 9 più 9 9 9 sì? più 9 9. Quanto fa? Eh, me lo devi dire tu, sei tu la maestra. 18! Eh, bene. Allora posso andare a casa? Ho vinto! No! Hai perso perché non l'hai capito? Mi metti un bel voto, mi metti bravo? No, non sei stato bravo. Mi fai un'altra un domanda, per favore? Oggi non la possiamo più fare, è finita la scuola, perché è già prima che. Era suonata la campanella, quindi deve andare via. Signori, arrivederci. Oggi abbiamo imparato troppe cose. No, non ho... i bambini hanno imparato troppe cose tu hai imparato una cosa sola. Tutta colpa tua però, che mi fai sentire le musichette. No, è tutta colpa tua perché tu sei arrivato tardi. Va bene maestra, lo prometto, domani arriverò primo, primo di tutti, anzi resto qui adesso così domani sono già arrivato.